Va bene, allora partiamo eh, con, con l'introduzione al, al nuovo argomento che, eh, che è quello dell'unità 6, no? liste e tabelle, partiamo con le liste che sono una struttura dati nuova mh, rispetto a quelle che conosciamo e, eh, però scopriremo che molte cose già le conosciamo, già le sappiamo fare perché in qualche modo imparentata con, con le stringhe. Mm. Ehm. Allora, Questi sono diciamo, gli argomenti che tratteremo in quest'unità. Questo argomento, no, liste e tabelle, è un argomento che ci terrà compagnia per tre settimane. Okay? Questa settimana, la prossima, in cui faremo, diciamo, via via, vedremo i vari argomenti e quella ancora successiva di consolidamento, in cui faremo esercizi riepilogativi, eccetera. Eh, è un argomento di per sé, eh, come, come, come abbiamo diciamo così, cominciato a, a vedere, in eh, questa informatica non ci sono tantissime cose, no? dei pacchi di cose da studiare, sono pochi concetti che però si, mescolandosi con gli altri, eh, creano la possibilità di fare esercizi più complessi e quindi la difficoltà è quella di eh, riuscire a digerire no, i concetti ma soprattutto di metterli in pratica quindi per questo è un salto in avanti qualitativo mh, abbastanza diciamo così, significativo e quindi ci dedichiamo il tempo che ci vuole tre settimane poi dopo queste tre settimane faremo l'ultimo argomento che è quello dei file, dei dizionari che è poi l'ultimo argomento l'ultima tranche del corso che ci porterà poi fino praticamente al periodo sottonatale ok allora che cosa sono queste liste? La lista è una struttura dati che permette di contenere più elementi al suo interno, un contenitore di fatto, no? un contenitore di, di elementi che quindi ogni volta che eh, voglio leggere e conservare dei dati questi li potrò memorizzare all'interno di un contenitore, ad esempio no? un contenitore di tipo lista. Eh, noi abbiamo già conosciuto di contenitori che erano le stringhe ma le stringhe erano limitate perché erano contenitori di caratteri e basta non potevano contenere altre cose contenevano caratteri una lista invece è il caso più generale può contenere qualsiasi tipo di elementi, in qualsiasi lunghezza, con, qualche, diciamo così, con qualsiasi tipologia eh, negli altri linguaggi di programmazione questa struttura dati viene chiamata in modi diversi poi viene chiamata sequenza, viene chiamata array viene chiamata vettore, eccetera eccetera quindi se voi avete già conosciuto che ne so, gli array o i vettori in C o in C++ in Python, no? questo è il concetto a cui fare riferimento, è chiaro che in Python si comporta in un modo eh, leggermente diverso ehm... Faremo, eh, vediamo la domanda di Massimiliano, faremo anche i set? Sì, dopo questo, come, come insieme ai dizionari faremo anche i set, mh? ma nella, nel blocco successivo. Allora, creare una lista. L'operatore per creare una lista è, eh, sono le parentesi quadre, le stesse parentesi quadre che usavamo per, per accedere ai caratteri delle stringhe. Quindi creare una lista significa semplicemente elencare i valori di cui questa lista è, è com com composta mi viene la parola di cui questa lista è composta, semplicemente elencandoli uno dopo l'altro, separati da virgola, e mettendoli dentro un paio di parentesi quadrate. Mm? Ehm, ovviamente il caso particolare è la lista vuota che contiene zero elementi e che quindi eh, si indica con aperta quadra e chiusa quadra. Quello è un contenitore che contiene degli elementi. In questo caso, questa lista values conterrà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementi. Questi elementi a, volta so, a loro volta sono, in questo caso, dei numeri interi, casualmente. Potrebbero essere dei valori qualunque, in questo caso sono dei numeri interi. Quando dichiaro una lista non devo dire né quanto è lunga né quale tipo di elementi conterrà. È tutto dinamico in Python eh, e quindi posso aggiungere elementi, cambiarne il tipo, eccetera, ogni volta. A cosa serve una lista vuota che mi chiede Michele? Eh, allora ti chiederei, Michele, a che cosa serve il numero 0? o che cosa serve la stringa vuota, serve come elemento neutro, serve come elemento di partenza, per cui se posso, ehm, eh, che so, quando devo fare la somma di tanti numeri devo avere un valore iniziale che sarà zero, quando devo aggiungere tanti elementi in una sequenza dovrò avere una sequenza iniziale che è vuota, in questo caso la stringa vuota, eh, quindi è abbastanza fondamentale, non è che non serva a nulla. Sì, la lista accetta sia interi che float ma anche stringhe ma anche altre strutture dati e così via no? adesso, un elemento di una stringa può essere un qualunque valore di qualunque tipo adesso vediamo un po' di esempi e poi per accedere agli elementi della lista si accede nello stesso metodo con cui si accedeva ai caratteri delle stringhe con l'operatore di indice quindi values di se i vale 3 sarà 0, 1, 2, 3, il quarto elemento ovviamente gli indici anche qui partono da 0 come è giusto che sia e la grossa novità è che poi però posso anche modificare degli elementi all'interno della lista quindi vedete che io ho un values di i uguale 0 quindi sto mettendo 0 in, un cer in una certa posizione della lista mm. ehm, ci cioè, cioè arrivo alle vostre domande allora vediamolo con calma eh, una lista è una sequenza di elementi, ognuno dei quali è identificato da una posizione o da un indice a cui questo elemento può essere eh, posizionato. L'indice di una lista è sempre un numero intero numerato da 0 alla lunghezza della lista meno 1, al numero di elementi meno 1. Okay? Posso accedere, se io scrivo values è il nome della lista, values di 5 è, fa riferimento al sesto elemento della lista. Io questo sesto elemento della lista lo posso leggere, stampare, usare, oppure lo posso modificare. Quindi in questo caso al sesto, alla sesta posizione metterò il valore 87 che va a sostituire, sovrascrivere l'elemento che c'era lì prima, il valore che c'era lì prima. Eh, qui c'è un esempio di una lista creata così. Vedete che questa lista l'ho creata mettendo dentro dei numeri alcuni interi, alcuni floating point. Non è un problema. E mentalmente me la visualizzo così. La variabile values è una variabile che fa riferimento a un valore di tipo lista. Ricordiamoci il ragionamento che facevamo nelle prime settimane. Variabili e valori. Le variabili non è altro che un nome che fa riferimento a un valore che sta da un'altra parte. Qui con le liste che sono la prima struttura dati di tipo mutabile con cui avremo a che fare eh, questa distinzione tra variabile e valore diventa ancora più importante quindi dobbiamo averla chiara altrimenti qua si nascondono poi diversi errori di programmazione di tipo anche abbastanza subtolo. No? finora ce l'abbiamo come concetto ma non ci è servito moltissimo perché alla fine i numeri e stringhe sono immutabili eh, questo è l'esempio di una stringa che ho inizializzato con values così le, eh, ad, eh, poi se io eseguissi l'istruzione values di 5 uguale a 87 cosa succede? che il sesto elemento cioè quello di indice 5 che prima valeva 80 viene sostituito dal valore 87 quindi dentro una sequenza i numeri che ci metto non sono lì per sempre ma possono essere tranquillamente modificati ovviamente accedendo, accedendo a questi singoli elementi per ogni singola indice ehm, le stringhe in qualche modo sono un po' simili alle, alle, alle liste. Anche una stringa è una sequenza così come una lista. Anche una stringa posso, una stringa posso accedere ai singoli caratteri usando l'operatore parentesi quadra, così come in una lista posso accedere, accedere ai singoli elementi. La differenza è che una lista può contenere valori di qualunque tipo, di qualunque tipo mentre invece le stringhe sono pensate, fatte solamente per contenere caratteri. L'altra differenza è che le liste sono mutabili, mentre le stringhe sono immutabili, come abbiamo già ripetuto più volte. Però questo ovviamente non mi vieta di, fare, di combinare le, le due strutture dati. No? Qui posso avere una lista di interi, che, insomma, questa è la lista del, del, dei, dei mesi che hanno meno di 31 giorni, no? febbraio, aprile, giugno, settembre, novembre, con aprile, giugno, settembre, eccetera. Oppure una lista di valori reali o una lista di stringhe, non c'è problema, ogni singolo elemento sarà una stringa. Eh, oppure una lista che al suo interno può anche contenere valori misti, cioè questa lista contiene quattro elementi, il primo è una stringa, il secondo è un intero, il terzo, il terzo è un intero, quello di indice 2, e il quarto è a sua volta una stringa, quello di indice 3. E, senza, questi sono diciamo i vari elementi fortunati che ho messo in una, in una lista di tipo lacchi. Il linguaggio Python non ci limita in nessun modo sul tipo di elementi che possiamo mettere all'interno di una lista. Ogni elemento ha un valore a sé e quindi possiamo definirlo come vogliamo. Dallo, dal punto di vista della programmazione invece mh, spesso è meglio evitare di mescolare i vari tipi all'interno della stringa perché se la stringa contiene informazioni di un certo tipo probabilmente saranno tutte, probabilmente dico, di tipo uniforme. No? Ehm... Due domande che leggo nella chat. Salvatore mi chiede che la differenza c'è tra una lista e una tupla. Sulle tuple parleremo un pochino più avanti, ma la differenza fondamentale è che la tupla è immutabile, mentre invece la lista è mutabile, può essere modificata. Emilio mi chiede, posso scrivere lista con due indici se una lista di stringhe? Sì, proviamo a scriverlo, esplicitarlo. Prendiamo un interprete Python che ho ad esempio qua. Quindi prendiamo nella console. Quindi creiamo una lista di stringhe, eh, chiamiamola eh, nomi, mh? e quindi nomi mettiamo Trump all'indice 0, non a caso, e Biden. Okay. E quindi abbiamo definito una lista che si chiama nomi, qui ce l'abbiamo eh, a fianco. Indicata come nomi, list 2.2, una lista di due elementi, l'elemento di indice 0 è a sua volta una stringa che si chiama Trump, l'elemento di indice 1 è a sua volta una stringa che si chiama Biden. Ok? Quindi se io scrivo nomi, print di nomi, mi scriverà la stringa, la lista in questo modo: quindi me la scrive, quando io faccio print di una lista, me la scrive semplicemente no? elencando, scrivendo, usando la stessa sintassi che ho usato per crearla. Se io scrivessi invece, estraessi nomi di 0, mi darebbe una stringa come risultato, così come nomi di 1 è una stringa come risultato. Ok? Um, quindi ho più stringhe e posso accedere a queste stringhe per posizione, conoscendole la posizione. Una volta che nomi di 0 è una stringa, so che è una stringa io posso prendere il suo primo carattere tranquillamente no? oppure il suo secondo carattere t di Trump r di Trump e così via perché a questo punto è una stringa non spaventatevi da questa sintassi è come se io avessi scritto eh, eh, primo nome primo underscore nome uguale nome di zero e a questo punto primo nome chiaramente è una stringa e poi mi chiedessi qual è il primo carattere di questa stringa. Il fatto che si usa la stessa sintassi, cioè le stesse parentesi quadre, sia per accedere ai caratteri della stringa che per accedere agli elementi della lista, non ci deve confondere. In ogni caso è comunque un accesso per posizione a un elemento di una sequenza. Ehm, nomi di 00 mi dà t, in effetti, effettivamente nomi di 00 mi dà t, come dice Massimiliano. Ok, è possibile, mi chiede Filippo, definire una lista tramite input? Eh, no, non posso leggere una lista intera attraverso un'istruzione unica di input. Hm? Posso eh, leggere però un, ele un elemento per volta in un ciclo, in cui faccio input ogni volta, e poi ogni volta aggiungerò l'elemento alla lista. Però mi serve eh, a questo punto sapere come fare ad aggiungere elementi a una lista. Hm? E quindi dobbiamo vedere un po' le operazioni che si possono fare con queste, con queste povere liste. Beh, ovviamente... Eh, quindi lo vediamo tra un paio di slide questo. Eh, ovviamente eh, l'indice deve essere un valore compreso tra 0 e la lunghezza della stringa eh, scusate, della, della lista no? quindi se io ho in questo caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementi gli indici varranno, dovranno variare tra 0 e 7 se provo a cedere all'elemento 8 eh, ovviamente non, non esiste quindi non me lo può fare né leggere né scrivere no? quindi né stampare né modificare e in questo caso darà un errore che dice che l'indice è eh, fuori dal valore ehm, una lista posso stamparla interamente come abbiamo visto oppure stampare un singolo elemento se stampo l'intera lista ci pensa la python a mettere la parentesi quadri e le virgole per, per elencarla la lunghezza della lista si usa la stessa funzione len che usavamo già per le stringhe cioè tutto quello che già conosciamo sulle stringhe si applica praticamente uguale alle liste e in più sulle liste ci sono delle operazioni aggiuntive che sono essenzialmente quelle per modificare i propri dati, i propri, il proprio contenuto. Quindi l'en valeva sulle stringhe, l'en vale anche sulle liste. Eh, le parentesi quadre eh, vabbè, sono operatori di indicizzazione, in questo caso può essere usato diciamo così, in due modi diversi, guardate la differenza tra questa e quell'altra. Eh, qui sto prendendo il quarto elemento, anzi, il quinto elemento, quello di 4, di una lista che si chiama values. Qui invece, con questo uguale in mezzo, sto creando una nuova lista che contiene un solo elemento che è il numero 4, e sto rendendo values una variabile che fa riferimento a quel valore. Creo una nuova lista con quel valore. No? Quindi, in un certo senso, questo uguale qua mi crea la lista. Prendendo una lista costante che ho indicato qua. Angelica, l'eng di una lista restituisce il numero di elementi, sì, restituisce il numero di elementi e quindi gli indici andranno da 0 allen meno 1, alla lunghezza della lista meno 1, così come già era per la stringa. Matteo mi chiede come faccio a mettere una virgola all'interno di una lista? Beh, allora, innanzitutto la lista contiene dei valori. Se vuoi metterci un valore di tipo eh, virgola sarà una stringhetta, sarà un carattere, quindi potresti scrivere una stringa che si chiama punteggiatura ad esempio che contiene i simboli di punteggiatura che sono la virgola, il punto, i due punti e che ne so il punto esclamativo e il punto interrogativo. Quindi attenzione che tutti questi caratteri sono a loro volta tra apici, quindi sono piccole stringhe, quindi questa punteggiatura sarà una lista che eh, contiene vari elementi, ciascuno di quali è una stringa e casualmente una di queste stringhe è proprio la stringa che contiene il singolo carattere virgola, quindi non metto la virgola dentro la stringa, metto una, dentro la lista metto una stringa che contiene la virgola. Era, penso sia questo che, ciò che volevi chiedere. Um, Cristian mi chiede se per stampare una, una lista la formattazione sep vale per gli elementi? No, no, la formattazione sep vale per eh, quindi mi sta chiedendo: ma se io volessi stampare la, la lista nomi, mh? che era quella di Trump, posso dire che io non li voglio separati da virgola, ma voglio separati da un altro simbolo? Ad esempio, sep uguale trattino? Eh, no. no, perché il separatore viene. Eh, usato dalla print per separare i vari argomenti che lei sta stampando. Quindi se io stampassi nomi e anche quell'altro che si chiama punteggiatura allora, la punteggiatura, allora la funzione print avrebbe due argomenti, nomi e punteggiatura, entrambi sono delle liste, va bene, e li separa con un trattino, così. Ma il separatore viene usato per separare il primo dal secondo argomento della print se poi questo argomento a sua volta è una lista viene stampato in... normalmente viene stampato con questa sintassi parentesi quadre e virgole eh, se, eh, se vogliamo cambiare ovviamente impareremo come si fa ma basterà fare un ciclo stampare un elemento per volta mm? eh... Se fossero delle parole dovrei comunque mettere degli apici, se dentro una lista metto delle parole, queste parole ovviamente saranno stringhe e quindi con, come stringhe dovrò inserirle tra apici. Alida mi chiede, per sostituire un carattere in una posizione all'interno di una stringa di una lista userò le doppie quadre? No, Alida, non puoi sostituire un carattere all'interno di una stringa di una lista. Cioè, prendiamo i nomi dei nostri presidenti, no? Se al posto della U di Trump volessimo mettere che ne so, la A, eh? ad esempio. Noi non possiamo farlo. Non possiamo scrivere nomi, nomi di zero e Trump. La U è nella seconda posizione, uguale A. Questo non lo posso fare perché? Perché una stringa non supporta la modifica dei suoi elementi. Perché alla fine... Questa qui è pur sempre una stringa e valgono le regole sulle stringhe, quindi non la posso modificare. Ciò che potrei fare è potrei fare modificare l'intero elemento nome di 0 mettendogli l'altro nome e allora a questo punto ho modificato, ma non ho modificato la stringa, ho modificato la lista togliendo Trump con la U e mettendo al suo posto Trump con la A. Tramp. Ok, poi dunque fatemi vedere le vostre domande. Formatazione, struttura carattere, eh, sullo split ne parliamo dopo Sabrina. Lo split e join sono due operatori per convertire da string a liste e da lista a stringhe, sono molto utili quando si analizza l'input, però prima dobbiamo eh, imparare a raggiungere eh, gli elementi delle liste. Una lista di liste si può fare benissimo, non è un problema. Eh, se ci serve, ovviamente, eh, a qualche cosa, ma si può mettere. Mm? Eh, se non mettiamo il separatore, che cosa succede? Chiede Suavo, non mette uno spazio, ma mette una virgola. Virgola, spazio, mm? non solamente spazio, la print. Ehm, C'è cioè modo di stampare senza stampare anche le quadre? Eh, no, con la print semplice no, ma dovremmo fare un ciclo per stampare. Ci arriviamo, ok? Ehm... Se non fosse una lista, se non fosse, allora a se non fosse una lista potrei usare quella sintassi. Ti riferisci? Ti sei offesa con Python perché non ti ha fatto fare questo. Eh, se non fosse una lista di stringhe, sì. Se fosse una lista di altre cose, sì. Ad esempio, una lista di liste, la potresti fare. Quindi il problema è la stringa, non è la lista. Sì, sì, si può fare quando faremo le liste di liste o strutture dati più complesse, no? Adesso alla fine del corso metteremo insieme queste strutture dati. Eh, ovviamente la regola è semplice, dentro una lista può finire qualunque tipo di dati. Voi mi chiedete, ma dentro una lista possono finire altre liste? Sì. Eh, le chiameremo tabelle, ad esempio, quando abbiamo liste di liste bidimensionali. Ok? Eh... Allora, come facciamo a modificarle queste liste? Ad esempio, per stampare una lista, voi dite eh, la voglio stampare non mi piace come la stampa lui. Eh, Allora stampiamocela noi. Se non ti piace come la print stampa una lista, te la stampi tu. Un elemento per volta, così ci metti il separatore che vuoi tu. E non ti lamenti che lui non ti mette il separatore che ti piaceva o che le parentesi quadre non le volevi, eccetera, eccetera. Come? Vabbè, questa è una una sequenza di elementi di eh, elementi puoi semplicemente fare un ciclo for e stampi un elemento per volta poi questi elementi li puoi stampare separati in un modo o nell'altro con un carattere o con l'altro a tuo piacere quindi puoi iterare sui singoli elementi della lista così come iteravamo abbiamo imparato ad iterare sui singoli caratteri di una stringa e poi facciamo eh, ciò che vogliamo eh, ovviamente eh, conviene sempre usare eh, range di length della, della lista, no? così siamo sicuri che il ciclo eh, viaggerà sempre tra 0 e la lunghezza meno 1. In questo caso possiamo stampare eh, i, i singoli valori uno per volta e poi se, vuole, se volete stampare un separatore lo potete aggiungere qua a vostro piacere. Quindi la print che stampa una lista intera te la stampa con quella sintassi di e quella non la cambi. Non in modo semplice, diciamo non la cambi. Eh, invece se io voglio stampare il contenuto di una lista in un formato che voglio io, posso sempre stampare uno per volta i singoli elementi e poi gli darò la formattazione che preferisco e aggiungo i caratteri di separazione che preferisco. Ovviamente posso fare un range sugli indici e adesso faremo qualche esempio eh, ma posso anche usare il ciclo for che va a, a for in no? che usavamo già sulle stringhe cioè un for non sugli indici bensì direttamente sugli elementi dell'array stesso quindi posso iterare sugli elementi dell'array senza esplicitamente usare un indice ma col costrutto for in che già conosciamo Vado a pescare uno per volta già direttamente i singoli valori. Ovviamente se non mi serve conoscere l'indice, ok? Ehm... Quindi facciamo due esempi su questo, poi andiamo sul concetto di, di alias che è un pochino più ostico. Ad esempio, prendiamo a questo punto scrivo un programmino molto semplice. Prendiamo una lista, eh, che ne so, di numeri che potrebbe essere appunto i mesi che erano febbraio abbiamo detto i mesi che non hanno 31 giorni quindi sono febbraio aprile giugno luglio agosto no settembre e novembre ok sono i mesi che hanno meno di 31 giorni è una lista con un'altra quindi noi sappiamo che se faccio print di mesi salta fuori questo scritto così noi vogliamo stamparlo con una, con una separazione diversa, voglio stampare uno per riga e allora potrò semplicemente stampare for mese in mesi print mese vedete che mesi l'ho chiamato plurale perché la lista è che contiene tanti elementi la variabile che è di controllo del ciclo invece l'ho chiamata singolare, potevo chiamarla come voglio i elemento valore ma a questo punto la chiamo con un nome che mi rappresenta effettivamente il suo contenuto e questo, ogni volta che eseguo questo ciclo for la prima volta assumerà il valore 2 e quindi mi stampa 2 la seconda volta assumerà il valore 4 e quindi mi stampa 4 così via avendole messo come print in questo modo sono tutte una sotto l'altra se le voglio separare con un trattino potrò mettere come carattere di fine linea di fine print un trattino anziché la capo, e poi aggiungere una capo solo alla fine. No? E quindi te li stampa tutti in questo modo. Adesso poi mi stampo un trattino in più al fondo, che è antiestetico, ma poi lo potremo anche sistemare. Se io volessi invece leggere una stringa, invece devo leggere un elemento per volta. Il problema è che per leggere un elemento per volta io devo partire da una stringa vuota e quindi devo poterci aggiungere elementi. Adesso non abbiamo ancora eh, diciamo così, conosciuto l'operatore per aggiungere elementi in una stringa quindi vi devo chiedere ancora un attimo di pazienza per l'operazione di input delle stringhe. Ehm, quindi il modo per stampare senza le prende di quadra che vi dava fastidio è quello di stamparti i valori da solo. Non vuoi stampare il trattino finale perché ti dà fastidio? Beh, allora devi sapere quando stai stampando l'ultimo elemento e per sapere quando stai stampando l'ultimo elemento devi per forza iterare sugli indici eh, e, non sul, eh, e non sul sui valori per cui a questo punto posso dire che se è l'ultimo elemento che sto stampando quindi print eh, if i uguale l'en di mesi meno uno uguale uguale allora stamperò e vado a capo print mesi di altrimenti stamperò mesi di e poi il trattino e quindi dovrebbe stamparmelo così senza il trattino finale perché eh, nel caso dell'ultimo elemento io ho potuto scoprire che era l'ultimo elemento perché ho fatto un ciclo for Usando l'indice come variabile di controllo e non il valore come variabile di controllo, quindi io sapevo se stavo stampando il primo, il secondo e il terzo e quindi potevo fare cose diverse nei vari casi. Emanuele mi chiede se la stringa formattata funziona con le liste. Funziona con le liste sì, nel senso che posso stampare una lista, ad esempio la posso fare qua, f, apici, i mesi sono due punti. Parentesi, graffe, mesi. Però mi, mi becco la formattazione di default, ovviamente, quella con le quadre. Quindi lo posso inserire una stringa, una lista dentro una, un F string. Se mi va bene la sua formattazione, quella automatica. Se invece voglio la formattazione mia, dovrò diciamo così, andare a, a spacchettare i singoli elementi. Mm. Ehm. Ok, c'era una domanda prima di, di Emanuele eh, che era ancora relativa alle, al sostituire un elemento, questo, questo Trump con Trump, eh, lui diceva, ma io in realtà potrei modificarlo? Allora rimettiamo, prendiamo solo questa domanda, rimettiamo i nomi al valore iniziale, ok? Stoppiamo, ci siamo, cosa è successo? Vabbè, ho dovuto riavviarlo. Nomi uguale, abbiamo detto, Trump e Biden, no? E, dicevamo, e tu dicevi, Emanuele, ma io questa U la posso modificare? La posso modificare, ad esempio, con la funzione replace. Quindi io potrei dire nomi di 0.replace la U con la A. Ok? Allora si può fare questo? Certo che si può fare. Nomi è una lista. Nome di 0 è il primo elemento di questa lista. Il primo elemento di questa lista in questo caso è una stringa e quindi posso applicare tutte le funzioni della stringa. Lo posso fare. Poi vado a vedere, nomi, e vedo che non è cambiato. Perché non è cambiato? Perché mi devo ricordare che cosa fa la funzione replace: la funzione replace prende una stringa la modifica e mi restituisce la stringa modificata, senza modificare la stringa di partenza. Quindi per poterlo fare dovrò fare comunque nome di zero uguale nome di 0.replace. E qui è evidente che sto andando non a modificare il contenuto della, della lista, quindi di quella stringa lì, ma la sto sostituendo con una diversa. Quindi la regola generale c'è sempre, l'unico modo per modificare una stringa è sostituirla con una, con una diversa, eventualmente ottenuta modificando quella precedente, ma la stringa in quanto tale eh, la, la, la perdo, quella vecchia non viene modificata. Ma su questo qua torneremo bene quando faremo adesso eh, diciamo così, i vari modi di accedere con più nomi diversi a una stringa. Quindi il ciclo for lo possiamo usare sugli elementi di una lista così come lo usavamo sugli elementi di una stringa e dobbiamo sempre ricordarci, perché qui la cosa diventa complicata, eh, se non facciamo attenzione, al, di qual è la differenza tra il contenuto o il valore della lista e la variabile che ne fa riferimento. Allora Questo è il modello mentale che abbiamo quando abbiamo scritto la prima lista, no? scorso uguale 1974 eccetera eccetera. Quindi una variabile che fa riferimento a un contenuto. Cosa capita se io scrivessi questa istruzione qua che è scritta in blu? Values uguale scores. Sto creando una nuova variabile che si chiama values e questa variabile nuova verrà inizializzata con il valore che attualmente ha scores. E quindi in quel momento... Le due variabili, questa e quest'altra, faranno riferimento entrambe alla stessa identica lista. Sono due sinonimi, infatti noi le chiamiamo alias, alias è un altro nome per indicare la stessa cosa. Quindi facciamo attenzione che se noi copiamo una lista in un'altra, stiamo in realtà creando un secondo riferimento alla lista precedente. Questo già succedeva con le stringhe, l'abbiamo visto in Python Tutor, non ci spaventa. Però le stringhe erano immutabili, quindi che io facessi una coppia della stringa o che facessi due riferimenti che, che puntavano alla stessa stringa, visto che quella non la potevo modificare, poco cambiava. Invece con le liste questo non è più così, bisogna fare attenzione. Quindi se lo vedessimo con Python Tutor, vedremmo che se io definisco e provatelo, provateci un po' a giocare, eh, una stringa, lui me la, una lista, lui me la visualizza in questo modo, questo è il nome della variabile, questo è il contenuto, il valore, e la variabile fa riferimento a questo contenuto, se io scrivo values uguale scores, lui mi crea ovviamente una nuova variabile, values, il cui contenuto viene copiato, inizializzato, il cui valore, scusate, di questa variabile values, viene inizializzato col valore della variabile precedente. Ma visto che il valore della variabile precedente era questa lista qui, anche la nuova variabile assumerà il valore della lista nuova, della lista esistente. Un nuovo nome per indicare la stessa lista. Quindi sono due sinonimi a tutti gli effetti. Se io ho il mio nome di Trump, dei presidenti, e chiamassi presidenti uguale nomi, quindi faccio questa operazione qua. Vedete che ho due variabili, entrambe fanno riferimento a una lista. Se io stampo presidenti mi stampa questa, se stampo nomi mi stampa sempre questa. Ma possiamo avere l'illusione che siano due liste diverse con contenuti identici. In realtà non sono due liste diverse con contenuti identici, è una lista sola che ha due nomi diversi e me ne accorgo se io provo a modificare nomi di zero, eh, ci metto dentro Bush, no, Obama mettiamo che è più recente, stampo nomi vedrò ovviamente Obama e Biden. Ma se stampo Presidenti, che ricordiamoci non l'ho modificata Presidenti, solo ho solo modificato nomi, ma se stampo Presidenti, anche Presidenti è stata modificata. Quindi la posso chiamare, ho due nomi diversi, che in realtà fanno riferimento allo stesso oggetto, allo stesso valore. Se modifico uno, anche l'altro è modificato. In realtà non, non dovrei dire così, se modifico uno, anche l'altro è modificato, perché ce n'è uno solo, non c'è l'uno e l'altro. Ce n'è uno solo, che posso chiamare in due modi diversi. Eh, ok. Se io però... Quindi che io fa qualunque operazione faccio sull'una vale anche sull'altra, o meglio, qualunque operazione faccio sul contenuto dell'una vale anche sul contenuto dell'altra. Che so, Non ci crediamo, facciamo il contrario, Presidenti di uno uguale, appunto, eh, mettiamo Bush, stampiamo Presidenti, mi stampa Obama Bush, stampiamo nomi, mi stamperà ovviamente Obama Bush. Uh, questo è il meccanismo normale, quando faccio il nome di una lista uguale a un'altra lista, dove era il punto in cui, ecco l'istruzione chiave, lista uguale lista, mi crea sempre un alias alla lista esistente. Se io volessi potrei farne una copia in modo da mantenerle separate, ma è un'operazione distinta. Per fare una copia devo... Uh, usare questo costrutto list quindi ho una lista l'operatore list crea una nuova lista copiandoci dentro gli stessi elementi di, della prima quindi in questo caso ho due liste diverse distinte separate mm? quindi Vediamolo qua con i miei, i miei presidenti. Siamo sempre a nomi. A questo punto io posso fare presidenti uguale list di nomi, e al primo colpo presidenti è uguale. Ma a questo punto io posso cambiare i nomi, cioè il valore dei nomi, che so, il primo presidente adesso era Obama, gli metto al suo posto. Eh, di mettiamo Trump al suo posto e nomi di uno lo rimetto a magari eh, Biden quindi ho modificato nomi nomi scusate ma presidenti non si è modificata quindi nel momento in cui perché non si è modificata? Perché nel momento in cui ho creato la variabile presidenti non l'ho creata facendo un alias di una, di una lista esistente, ma facendo una coppia di una lista esistente. E quindi nel momento in cui faccio la copia, le due copie vivono vite indipendenti. Vivono vite separate. Posso modificare l'una indipendentemente dall'altra. Ok? La domanda di Angelo è ma allora cosa serve fare gli alias se poi alla fine in realtà queste due variabili puntano sempre alla stessa lista e servirà quando passeremo le liste alle funzioni essenzialmente perché quando sono dentro una funzione io non posso accedere alle variabili che sono fuori dalla funzione e quindi passerò un alias, no? il parametro della funzione riceve un alias dell'argomento, quindi questo meccanismo lo usiamo fortemente quando avremo delle funzioni che, che usano delle liste. No? altrimenti se sono sempre dentro la stessa funzione sono d'accordo anch'io che non abbia molto senso avere due nomi per accedere la stessa cosa però dobbiamo capirlo perché dobbiamo ricordarci di fare le copie se vogliamo perché se ci dimentichiamo di fare l'operatore list che crea una nuova lista eh, eh, scriveremo cose di questo genere e quindi pensiamo di lavorare con due liste diverse in realtà è una, è una, è una lista sola hm? è una lista unica e quindi rischiamo di fare delle modifiche che non volevamo fare. Um, vabbè, qui c'è un altro esempio. Volevo ancora farvi vedere un'altra cosa. Riavviamo questo, così riparto con delle variabili pulite, sempre con i miei nomi di presidenti. Trump e Biden. Ok? Abbiamo detto, io so creare una copia, chiamiamola così, chiamiamola proprio copia, copia è liste di nomi. So anche creare un alias, uguale nomi. Quindi, se noi le stampiamo, le guardiamo, vedete qua a destra, sembrano tutte uguali, ma in realtà noi sappiamo che se io modifico nomi, copia rimarrà immutata rimane così perché lei ormai una lista separata non ha più nulla a che vedere con quella di partenza mentre alias invece verrà modificata quindi noi l'abbiamo visto fare nomi di zero uguale Obama e ho modificato nomi ovviamente nomi è stato modificato ma anche alias è stato modificato anche lui questo l'abbiamo già visto Cosa succede se io adesso, alias è un, è un alias, no? Cosa succede se io adesso facessi nomi uguale Bush? Scritto così, scusate, ho dimenticato le virgole. Se io scrivo nomi uguale Bush, chiaramente dentro la variabile nomi ci andrà a finire Bush. Dentro la variabile copia... Scommetto al 99%, anzi al 100% che la variabile copia rimane uguale, il vero dubbio è la variabile alias, che cosa prende? Secondo voi la variabile alias, se io batto invio qua e scrivo questa istruzione, vale anche lei Bush o continua a valere Obama Biden? Allora, se io faccio questa istruzione, eh, ricordiamoci, alias punta alla stessa variabile di nomi, sono la stessa, no? ricordiamoci come l'avevamo disegnato, sono così. Sono nome, eh, Nomi e alias puntano allo stesso array di, di valori, quindi se modifico l'una, anche l'altra viene modificata. Attenzione che non è così. Se io modifico nomi uguale Bush, nomi l'ho modificato con Bush, ma alias è rimasto a quello che era prima. Perché? Perché questa istruzione non modifica la lista nomi. Questa istruzione crea una nuova lista Bush, e assegna alla variabile nomi il riferimento a questa nuova lista quindi la variabile nomi che prima puntava lì adesso punta là punterà da un'altra parte la variabile alias non si è accorta di nulla e quindi lei continua a puntare al valore precedente cioè questo uguale qui è l'operazione che usiamo per creare una nuova lista e assegnarla a una nuova variabile l'assegniamo alla variabile nomi quindi la variabile nomi dimentica la lista a cui faceva riferimento prima e da adesso in avanti continua a lavorare, inizia a lavorare con la lista nuova. Quindi nomi e alias non sono più alias l'uno dell'altro, giustamente come dice Marco. Ormai ho separato l'alias, l'ho spezzato. Quando assegno il nome di una variabile sto spezzando l'alias perché lo sto creando, se vogliamo, con questa nuova stringa. Se oggi stampassi alias, come mi chiedete di fare, ovviamente mi dà il nome vecchio, se stampo nomi mi dà quello nuovo. Quindi dobbiamo ben tenere presente, ben distinguere nella nostra mente, e poi per questo ci vuole un po' di tempo per digerire questo argomento, le operazioni che hanno effetto sulle variabili versus le operazioni che hanno effetto sui valori. Un'operazione del tipo variabile uguale modifica la variabile. Un'operazione del tipo che ne so, nome di zero uguale modifica il valore della variabile senza modificare il riferimento alla variabile stessa. Ogni volta che eh, assegno un'intera lista a una variabile io sto dimenticando il valore vecchio di quella lista, quindi se quella era un alias con qualcun altro si, si perde, si perde la comunanza e viene creata una nuova lista una nuova, eh, un nuovo dato in un certo senso no? c'è cioè un po' che se io cercassi di, di disegnarlo vediamo se ce la faccio ok. vedete la lavagna bianca quindi io ho fatto una, una prima variabile che ho chiamato nomi che faceva riferimento a una certa lista che conteneva due stringhe ok? Trump e Biden poi ho scritto um, alias uguale nomi alias uguale nomi allora ho creato una nuova variabile che si chiama alias che punta qua alla stessa lista a cui faceva riferimento la variabile nomi. Quindi ricordiamoci che qua sono le variabili, qua sono i valori. L'operazione variabile uguale, guardate questo uguale qui, modifica una variabile, in questo caso crea una variabile nuova. Quando io ho fatto copia, qui scrivo l'istruzione che ho fatto, copia uguale list di nomi in realtà ho creato prima di tutto list di nomi le assegnazioni si partono sempre da destra no? list di nomi crea una nuova lista a partire dai nomi esistenti quindi crea una nuova lista nella quale ci mette la copia della lista a cui fa riferimento attualmente nomi Trump e Biden e questa copia farà riferimento a questa nuova lista questa è la cosa più semplice Okay. Poi quando ho fatto infine eh, di nuovo nomi uguale eh, matrice con cosa che ho messo dentro Bush, c'è cioè una lista con Bush e qua ho creato una nuova lista che in questo caso contiene un elemento solo Bush e ho fatto in modo che la variabile eh, nomi a questo punto puntasse qui e quindi non punta più là allora a questo punto si vede si vedono due cose vabbè uno è eh, tre cose una è ovvia che a questo punto nomi si contiene il, val il valore di bush ma le due cose più importanti erano che alias rimane invariata perché io non ho modificato il contenuto della stringa puntata da nomi, ma ho modificato la variabile nomi stessa. E, eh, e a questo punto questa lista qua di, dei due presidenti precedenti non ha più un alias, cioè ha solo più una variabile che fa riferimento, quindi si può accedere a quella solo in un modo, in un modo solo. Se io rifacessi… Eh, si è bloccata la condivisione? Ok, adesso ci siamo di nuovo? Ok, grazie. Um, ok, allora dicevamo, con questa operazione qui abbiamo scoperto che abbiamo creato una nuova lista, abbiamo segnato la variabile nomi alla nuova lista e quindi di conseguenza nomi e alias non sono più alias uno dell'altro rispetto al del fatto che si chiami ancora alias e questa lista qui, dicevamo, non ha più due nomi diversi ma un nome solo, che in questo caso è solamente alias. Copia continua a essere invece, vivere, continua a vivere di vita indipendente. Io l'ho creata come una lista nuova e questa è separata dalle altre qualunque cosa faccia con nomi, con alias eccetera, la lista copia vive la vita sua e la, modi la posso modificare solamente vedete che qua è una lista separata e quindi dovrei per l'unico modo per arrivare a modificare qui dentro è passare attraverso questa variabile copia, non posso arrivarci da nomi, non posso arrivarci da altro ehm mm? um... Se io, Filippo mi chiede, se io rifacessi alias uguale nomi, facessi ancora alias uguale nomi, alla fine di tutto, scusate, non è alias o ma è alias, eh, ricreerei questo, cancellerei questo, e quindi avrei di nuovo alias e nomi che puntano entrambe alla stessa lista, che questa volta è questa qua sotto. E quella in alto, che a questo punto non ha più nessuno che la guarda, sparisce. Viene distrutta, viene dimenticata da Python, viene buttata via, viene automaticamente distrutta, perché non c'è più nessun nome, nessun alias che può accedervi e quindi tanto vale riciclare la memoria. Ok, quindi noi dobbiamo con questo concetto che come vi dico lo, lo, diciamo così, lo elaboreremo ancora perché attraverso gli esempi salterà fuori più volte. Però dobbiamo sempre chiederci ogni volta che facciamo un'operazione di modifica su una lista, sto modificando la variabile o sto modificando il contenuto della lista? Quindi vedremo varie operazioni, vari metodi, di ciascuno dovremo decidere, dobbiamo avere ben chiaro che cosa sta facendo. Ok? Ehm... Ok, allora torniamo a condividere lo schermo. se alias punta Bush, non ha valore Bush sì, dopo l'ultima modifica sì però queste cose qui vi, quello, vi consiglio di fare è farvi dei, degli esempietti scemi e provarli con Python Tutor perché Python Tutor vi fa vedere queste freccioline che io ho disegnato male come evolvono istruzione dopo istruzione no? ehm, però per, far, per vedere qualcosa in più vediamo qualche operatore in più no? che, che agisca sulle liste Vabbè, una, eh, e tra l'altro adesso mh, cioè, salteranno fuori lavorando sulle liste anche delle scorciatoie o degli operatori che ci serviranno anche con le stringhe o ci potevano anche servire con le stringhe mm? eh, beh, una, una scorciatoia molto comoda se vogliamo è eh, gli indici negativi noi sappiamo che gli elementi di una lista vanno in questo caso una lista di 10 elementi gli indici vanno da 0 a 9 e quindi un numero maggiore di 9 cioè 10 ad esempio è sbagliato da un'eccezione quando lo uso però come caso particolare gli indici negativi non danno errore non danno errore ma eh, contano dal fondo quindi l'ultimo elemento di una, di una lista lo posso vedere in due modi diversi normalmente finora abbiamo sempre scritto così l'ultimo elemento di una lista è length values meno 1 l'abbiamo scritto sulle stringhe ma abbiamo capito che il concetto è lo stesso quindi una, se è una lista di 10 elementi, l'en di values vale 10, 10 meno 1 fa 9, che 9 è proprio l'indice del decimo elemento. Una scorciatoia è semplicemente scrivere meno 1. Meno 1 conta il primo dal fondo. Attenzione che quando conto dal fondo conta a partire da, da meno 1 e non da 0, perché se no 0 sarebbe ambiguo. E quindi i vari elementi vanno da meno 1, meno 2, meno 3 fino a meno 10 meno l'en. Quindi se ci serve... Per qualche motivo prendere l'ultimo elemento, eh, scrivere meno 1 o scrivere len meno 1 sono equivalenti. O questo vale anche sulle stringhe, ovviamente. Intanto l'operatore parentesi quadra si funziona nello stesso modo in entrambi i casi. Quindi questo potrebbe farci comodo. Ma che cosa ci posso fare sulle liste? Ecco, l'operazione principale, che non abbiamo ancora visto, è come faccio aggiungere degli elementi. Allora, aggiungere un elemento in una lista si può fare con un operatore che si chiama append, append aggiunge, append è un metodo che può, posso applicare a una lista e ha come argomento il valore dell'elemento da aggiungere all'interno della lista. Quindi qui finalmente possiamo capire come faccio a leggere i valori di una lista da, da input e, come e perché mi serve la lista vuota. No? Se io voglio eh, avere che ne so, i valori dei, dei, dei mesi anziché scriverli in una costante, leggerli da tastiera, no? dirò all'utente inserisci i mesi e poi chiederò all'utente di inserire ogni volta un nuovo mese. mese uguale int di input di mese. E questo fin quando non mi inserisce il classico valore sentinella, quindi ormai sappiamo già come si fa, while mese diverso da zero. E poi dovrò leggere ovviamente quello successivo. E quindi io leggo un, un valore per voi, questo lo sapevamo già fare, ok? Leggo una variabile per volta. Se io queste variabili, finora eravamo obbligati, quando ero dentro questo ciclo while, a leggere questo valore e farci subito qualcosa. Faccio la somma, faccio il massimo, lo stampo, eccetera, eccetera. Ma se io invece volessi semplicemente leggerlo e memorizzarlo in una lista per poi farci qualcosa dopo, lo posso fare define, inizializzando una lista mesi che inizialmente non contiene nulla, E poi dentro il ciclo, appena ho letto un valore, aggiungerò con l'append il singolo mese. Quindi questa lista parte vuota e ad ogni giro, ad ogni ripetizione di questo while acquisisce un elemento in più. e lo aggiunge in fondo, quindi allunga, ogni volta che faccio append, si allunga di una posizione la lista stessa, e io alla fine posso stampare i mesi. Proviamo a vederlo passo passo. Quindi, uh, ok, sono bloccato qua, inserisci i mesi, vado avanti, mesi uguale lista vuota, quindi mi crea una lista di lunghezza 0, che non contiene nulla. Poi vado avanti, mi chiede mese, io a questo punto scrivo 2 febbraio, in basso a destra qua, invio, la variabile mese vale 2, adesso entro nel while perché mese è diverso da 0, quindi ci entro dentro e qui c'è l'operazione chiave, mesi adesso è una, una lista vuota, mese è una variabile di tipo intero, dopo l'operazione di append questa lista avrà un elemento in più al fo, aggiunto al fondo che è uguale al valore del numero intero che ci ho aggiunto quindi la vediamo qua questa lista da così diventa così da zero elementi cioè lista vuota a un elemento cioè lista che contiene il valore un valore cioè 2 Vedete, un, il valore di indice 0 è l'intero pari a 2 e poi itero posso andare avanti inserisco un altro mese che è aprile 4 sempre diverso da 0, quindi il while continua, e questo append, ho la lista che vale 2, la vediamo qui, se aggiungo anche questo, sarà la lista che vale 2,4. E così via. No? Posso andare avanti a questo punto, eh, 9, 11, poi metto lo 0, e mi stamperà 2, 4, 9, 11. Quindi questo è il modo per costruire una lista di cui vengo a scoprire un po' per volta i valori. Questa qua è una lista di interi, ma se anziché interi avessi messo delle stringhe avrei potuto fare la lista dei nomi dei miei amici, ad esempio. L'append, eh, Alessia, si può fare anche in una lista non vuota? Certo che si può fare, infatti lo stiamo facendo. Quando io avevo una lista che aveva già l'elemento 2, ho aggiunto il 4. Sto modificando la lista, non sto modificando la variabile. Quindi una lista contiene già 100 elementi, facciamolo in modo interattivo. Eh, nomi, il nostro nomi era Bush adesso, nomi.append eh, Obama. E quindi nomi vale Bush Obama. Se ne voglio aggiungere ancora un altro, append di Carter, tanti anni fa. E si aggiunge sempre così. Okay, quindi lo posso sempre fare, ogni, ogni, ad ogni, non ho mai la dimensione massima di una lista, una volta che ho una lista posso sempre aggiungere un elemento in più. Mm? Eh, sulle altre domande che stanno arrivando, come faccio aggiungere in un altro posto che non sia all'inizio, come faccio a scambiare gli elementi, ci arriviamo tra poche slide. Mm? Eh, ovviamente sono tutte domande legittime, append a un mestiere, quello di aggiungere in fondo. Mm? Per aggiungere in altre posizioni ci saranno altri, eh, altri operatori chiaramente come ad esempio insert che inserisce un elemento nella posizione che voglio io e quindi insert ha due parametri, la posizione che voglio e il valore da aggiungere, il valore da inserire e questo ho risposto in anticipo alla domanda di Lucia perché chiaramente il primo parametro è la posizione in cui voglio inserire l'elemento, il primo parametro ricordiamoci è la seconda posizione Attenzione, non confondiamo, e torno qua sul codice, un'istruzione del tipo nomi di 1 uguale, eh, mettiamo Trump, poverino, cosa fa nomi di 1 uguale Trump? Sostituisce al posto di Obama, 1 è il secondo elemento, eh, ricordiamocelo, l'indice 1 è il secondo elemento, al posto di Obama mette Trump. Invece, se io facessi nomi.insert di 1 Trump, inserisce Trump nella prima posizione e tutti gli altri li sposta avanti di 1. Quindi fa spazio, li allarga. Vedete che adesso nella posizione 1 c'era Trump, ma Obama non l'ho cancellata, l'ho spostato in posizione 2 e Carter, che era in posizione 2, l'ho messo in posizione 3 e così via. Uh, il valore della posizione insert genera un errore quando è autorrente può anche aggiungere in coda non lo so proviamo, allora in questo caso per aggiungere in coda dovrei mettere nomi.insert di insert di 4 prova lo fa eh. quindi può anche uh, avere come posizione la prima posizione vuota praticamente, c'è cioè il numero di elementi, quindi insert lo posso anche usare per aggiungere in coda, eh, senza, senza avere errori. È chiaro che se provassi ad aggiungere eh, un valore esagerato, tipo 40, molto probabilmente prenderei... No. L'ha fatto lo stesso. Vabbè. Eh, quindi lo aggiunge comunque in coda, ma è una cosa che non consiglierei di fare perché... È sicuramente poco chiaro ma visto che c'è l'append normalmente se per aggiungere in coda usiamo append se invece voglio aggiungere davanti oh, se voglio aggiungere per primo ovviamente non l'abbiamo fatto come esempi ma eh, se io uso 0 come indice lo, lo mette davanti a tutti no? quindi abbiamo chi ci manca qua eh, bush padre l'abbiamo inserito davanti a tutti con indice 0 eh, come indice 1-1 funzionerebbe lo stesso eh, bisognerebbe andare a leggere o provare o andare a leggere la documentazione eh, a, a, a così a memoria non, non lo so eh, onestamente bisognerebbe andare a prendere eh già, proviamo a fare mesi mettiamolo qua insert control Q e dice inserisci l'oggetto prima dell'indice va bene vai a vedere sulla documentazione che mi dice insert vabbè niente non, non, il link non è, non è clicco qua ma non mi dà la pagina giusta mi dà la pagina gram. ok niente lo andiamo a vedere se, se ci interessa hm? però non, al, volo non, al volo al volo qua la documentazione me la dà un po' troppo sintetica inserisci prima ma non mi dice esattamente il dettaglio me lo direbbe qua eh, potrei dai cerchiamo cerchiamo di andare a vederlo allora um, quindi gli array sono list test binary set mapping sono liste numeriche sequence sì, eccolo qua sulle sequenze, no, qui c'è un capitolo che si chiama sequenze nella documentazione di Python che comprende vari tipi di sequenze, no, tra cui adesso noi ci stiamo concentrando sulle liste eh, e qui ci sono le varie operazioni sulle liste, ma mm, andiamo a vedere se c'è insert, no non dice nulla, nulla di più neanche qua, mm. ok. Ehm... va bene eh, possiamo provarlo cosa succede ammesso che nomi di se a voi piace e punto insert andare per scarico i valori strani x me l'ha inserito come penultimo come penultimo perché lo mette al posto dell'ultimo quindi sì, Andrea ha indovinato il comportamento. Però ricordiamoci che un conto è sapere esattamente cosa fa la funzione, un conto è scrivere del codice che sia facile da comprendere. Ecco, quindi queste due cose sono diverse, quindi a volte non ci interessa neanche andare a conoscere tutti i dettagli particolari del comportamento di, di, di una funzione, perché magari sì, lo potremo sfruttare, ma magari il codice diventa più difficile da comprendere. Ok, andiamo avanti. Ehm. Cercare un elemento se esiste, se un elemento esiste eh, si può usare l'operatore in, così come già facevamo sulle stringhe. Eh, in questo caso friends è una lista di nomi che sono i nomi dei miei amici e vado a vedere se Cindy è tra i miei amici. Allora sì, è mio amico oppure no. Esattamente come facevamo se una vocale, ricordate che se un carattere è una vocale, no? facevamo stringa di in a e quindi in questo caso eh, lo, diciamo, lo possiamo usare esattamente nello stesso modo. È chiaro che il valore che sto cercando, oh, pardon, il che sto cercando deve essere esattamente uguale a uno dei valori della string, della lista. Allora in questo caso mi restituirà true. Se invece non è uguale a almeno uno dei valori della lista, restituirà falso. Okay? Eh, se io voglio sapere non solamente se c'è, ma voglio sapere anche dov'è, posso usare il metodo index e questo già anche sulle stringhe ce l'avevamo solo che sulle stringhe cercavo un carattere qua invece cercherò eh, un elemento qualunque ok? in questo caso mi dice chiedo se friends index Emily qual è l'indice di Emily all'interno della lista di amici ecco Emily è in posizione 1 è in posizione 1 e quindi n varrà 1 se per caso l'elemento non viene trovato viene generato un errore ok? viene girato un errore e ehm, in questo caso ricordate sulle stringhe c'erano due metodi index e find, find cercava e non dava errore se non lo trovava mentre invece index dava errore ecco qua non, non esiste l'analogo di find e quindi bisognerebbe sempre controllare con in se l'elemento c'è e solo se c'è mi chiedo in che posizione si trova hm? nel caso in cui ci sia il rischio che l'elemento non ci sia eh, Angelo mi chiede se si può usare i zapper, no in questo caso no nel senso che eh, lui cerca un elemento di un certo tipo all'interno di, di una lista. Dovresti, se vuoi, convertire tutti gli elementi della lista in maiuscolo, allora poi puoi controllare con eh, emily.isapper, anzi, punto upper, non isapper. Però gli elementi della lista devono essere a loro volta eh, già, già messi in maiuscolo quando li ho inseriti. Quindi non posso dirgli cercami un elemento, ma controlla se è maiuscolo o minuscolo no perché lui il find l'index oppure l'in controlla l'uguaglianza dell'elemento e non l'uguaglianza di una funzione applicata all'elemento per rispondere a Savio che mi chiede come faccio a cancellare gli elementi anziché aggiungerli e c'è pop che è l'opposto di insert che riceve la posizione di un elemento in questo caso la 1 cancella quell'elemento quindi in questo caso l'1 non c'è più e tutti gli altri vengono spostati avanti, avanti di uno. Quindi queste sono operazioni predefinite che ti danno le operazioni fondamentali. Aggiungo un elemento alla lista, aggiungo l'elemento in mezzo, cancello un elemento in mezzo, cerco se esiste un elemento, cerco dov'è l'elemento. Poi Emanuele, ovviamente, dice sì, io però se non mi piace, come funziona questo? No? E giustamente. Mi aggancio alla, alla domanda di Angelo. Se io voglio fare questa ricerca tenendo conto delle maiuscole e minuscole, Emanuele ti risponde giustamente fai un ciclo. Ti fai tu un ciclo while e vai a cercare gli elementi. Se ci sono a quel punto fai il controllo che vuoi tu. Puoi fare tutti i controlli che vuoi. Le funzioni predefinite danno un comportamento predefinito, che è quello più naturale, quello più semplice. Se non mi basta, la regola generale mondiale, se non mi basta il comportamento predefinito, mi faccio io il mio codice andando elemento per elemento a fare la ricerca, a fare la stampa, a fare, eh, ad aggiungere, eliminare eccetera eccetera eh, se a pop non forniamo elementi, eh, parametri, forse o cancello il primo oppure d'errore non me lo ricordo di nuovo eh, per rimuovere un elemento in base al valore e non alla posizione esiste un metodo esiste la possibilità di fare... Eh, find e poi subito, scusate, index e poi subito dopo il pop. Forse c'è un metodo remove, ma non sono sicuro se, perché a volte mi confondo tra JavaScript e Python perché hanno molte cose in comune. Un altro operatore, e vi lascio solo più con questo. Sì, su questo volevo ragionare per aggiungere degli elementi a una lista. È l'operatore più. Uh, sì Suavo, uh, uh, su, rispondo solo Suavo che mi chiede se io ho fatto pop di un elemento chiaramente tutte le posizioni precedenti tornano indietro, quindi Bill che era alla 5, adesso Bill sarà alla 4, quindi tutte le altre posizioni si decrementano. Uh, dicevo, l'ultimo operatore che volevo raccontarvi oggi, nell'ultimo minuto che mi rimane, è uh, più più concatena due liste. Ah, là, voi mi dite, beh, già, lo sapevo già, eh, facevo con le stringhe, no? Eh, concatenare due, due stringhe. Eh, e quindi mi dà la possibilità di prendere una stringa e aggiungere a questa stringa il contenuto di un'altra stringa. È diverso da append. Append aggiunge, è diverso da append in due modi, uno semplice e uno più profondo. Cosa semplice è che append aggiunge un elemento solo mentre invece più aggiunge una lista intera. Okay? Quindi se io facessi nomi uguale nomi più un'altra lista che poteva essere eh, abc adesso scusate ho finito i presidenti che mi ricordo a memoria, df sto concatenando le due e quindi nomi, sarà una lista lunga in cui ho una lista unica che è ottenuta combinando insieme tutti gli elementi della prima lista nel loro ordine seguiti da tutti gli elementi della seconda lista nella loro, nel loro ordine non c'è nessuna eliminazione gli elementi vengono copiati tali e quali se un elemento esiste due volte verrà riportato due volte non c'è problema quindi io posso avere la lista dei numeri che ne so pari uguale 2, 4, 6 la lista di numeri dispari uguale 1, 3, 5, 3, 5, quindi pari è così, dispari, dispari, è 1, 3, 5, se io faccio pari più dispari, quindi i numeri uguale pari più dispari, avrei tutti i pari e poi tutti i dispari non è che lui li mette in ordine o fa delle cose intelligenti prende quegli elementi e li aggiunge quindi nell'ordine in cui vengono trovati quindi scrivere pari più dispari, scrivere dispari più pari mi dà ovviamente due liste diverse um, se ho due liste che contengono degli elementi simili sì, questi vengono ripetuti vengono ripetuti due volte io come posso benissimo fare una lista come creiamo tanti due e sarà fatta da due, due, due, due, due scusate, ho messo i punti anziché le virgole, mi è scappato il dito, e... e la posso fare così. Io posso addirittura fare tantissimi due, ottenuta prendendo tanti due e aggiungendo di nuovo se stesso. Cioè non ho problemi. Il, il, gli elementi, tantissimi due, No, la lista li gestisce senza curarsi, senza andare a vedere il loro valore, se sono uguali, se sono diversi, se sono ripetuti, eccetera. Se ci interessa, vabbè, lo possiamo, eh, ci, ci dobbiamo pensare noi. Mm. Eh, posso, anche usare, posso anche usare la moltiplicazione se voglio, ma questo eh, lo vediamo domani. L'altra la, la, no, cosa che volevo dirvi, però prima di lasciarvi, anche se sono già sforato i due minuti, è che se io faccio abbiamo detto pari più dispari se io faccio pari uguale pari più dispari lasciate perdere il nome è diverso dall'append perché sto modificando la variabile guardate la sintassi ho un'espressione che mi dà la lista concatenata e la salvo in una nuova variabile. Se questa variabile non esisteva prima, la creo da zero, se esisteva già prima, butto via il riferimento precedente e metto quello nuovo. Quindi l'operatore più crea una nuova lista, una nuova lista, che poi posso assegnare a una variabile esistente. L'operatore append modifica una lista esistente. E questa è una differenza, l'abbiamo detto prima. Dobbiamo fare attenzione perché se poi abbiamo degli alias che girano, allora questo rompe l'alias, spezza l'alias perché crea una nuova variabile, mentre invece append non spezza l'alias, ma lavora, diciamo così, sulla variabile, sulla lista che già c'era, non ne crea una nuova. Ok? Eh, non vi tengo oltre questa sera perché abbiamo finito il tempo. Eh, chiaramente riprendiamo questo, eh, questo argomento domani, tante domandine, tanti dettagli ci saranno ancora perché qui ovviamente eh, diciamo, ci sono molti operatori, molte operazioni possibili, in parte le conosciamo già ma dobbiamo capire come si combinano queste varie cose. Okay? Allora Vi lascio andare perché eh, siamo fuori tempo massimo, ci vediamo domani mattina alla solita ora. Grazie a tutti.